Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Che bello poterci vedere qui anche questa domenica. Che bonito poter vernos qui anche questo domingo. También. Nonostante queste restrizioni, nonostante tutte queste difficoltà. A pesar di tutte queste difficoltà e delle restrizioni, noi siamo qui per cercare Dio. Estamos qui per buscar a Dio. Siamo qui perché abbiamo bisogno di Dio. Estamos qui perché necessitiamo di Dio. Siamo qui perché. Vogliamo di più da Dio. Más de Dios. Vogliamo di più da Dio. Queremos más da Dios Questo è l'anno dell'espansione: no? l'anno dell in cui stiamo crescendo in ogni area, nell'area Nell spirituale, nell'area Nell naturale, nell'area materiale. In ogni area stiamo chiedendo di crescere. En cada era estamos pidiendo de crecer. Está Alguien está creciendo también como familia. Quindi vogliamo crescere Por eso queremos crecer en muchas cosas. Pero el único camino que tenemos para poder crecer, es quello de di desear ardientemente a Dios. La domanda che ci dobbiamo porre questa mattina è La domanda che abbiamo questa mattina è Abbiamo veramente sete di Dio? Realmente abbiamo sete di Dio Vogliamo leggere i numeri, capitolo 11 Leggiamo i numeri, capitolo 11 Dal verso 25 al verso 29 Del versicolo 25 al 29 <coughs> Entonces quindi anche me Jehová la nube e le parlò Y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los setenta varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados uno Eldad y otro Medad. Sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos en los escritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo... Lealtad, edad y medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, tienes tus celos de por mí. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Podemos realmente, el espíritu Santo? ¿Podemos realmente entender el Espíritu Santo? Molti sono battezzati con lo Spirito Santo e dicono Ah va bene, noi abbiamo il battesimo dello Spirito Santo, siamo a posto Molti stanno battezzati con lo Spirito Santo e dicono Bueno, già abbiamo il bautismo del Spirito Santo e già sta Non abbiamo bisogno di niente di più <coughs> Non necessitiamo di nada más. Però veramente possiamo È tutto qui quello che abbiamo Però realmente eso es todo lo è tutto quello che abbiamo O c'è qualcosa di più O hai qualcosa más? Un giorno c'è una famosa leggenda americana un día c'è una famosa leggenda americana che in una tribù indigena, in indigena una donna eh, si allontanò dalla sua tribù una mujer se alejó de su tribu, e per la prima volta arrivò a vedere y il mare y por vez vio el mar. e vio questo mare era così enorme, così immenso y ese mar era tan grande, tan immenso, che l'unica cosa che lei era abituata a vedere erano fiumi que lo único que ella era a ver eran e quindi lei voleva eh, fece questo pensiero per questo ella ha fatto pensamento voglio spiegare a tutte le persone della mia tribù come è il mare voglio spiegare a tutte le persone della mia tribù come è il mare e quindi prese un, uh, un vaso e tomò un vaso, una vasija la riempì con l'acqua del mare la llenò con l'acqua del mare e la portò alla sua tribù e la llevò a sua tribù e lei cercava di spiegare con questo vaso, con l'acqua quanto era immenso il mare e lei stava tratando di spiegare Um, con esta vasija con dentro el agua del mar, ¿cuán era grande el mar? Pero la gente no, era Porque, la gente no podía entender cuánto era grande el mar. L unica per era el mar <coughs> la única manera que tenían para entender cuán grande era el mar. Era, poderlo era verlo. Y entonces la gente le a Por eso llevó a las personas a ver el mar. Che cosa voglio dire con questo esempio stamattina? Io quiero dire con questo questa Possiamo veramente capire quanto è profondo Dio, quanto è profondo lo Spirito Santo? Possiamo realmente capire quanto è profondo Dio e lo Spirito Santo? Io questa mattina vi posso raccontare quanto è bello Dio, quanto è splendido Dio Io questa mattina posso raccontare quanto è bonito Dio e quanto è hermoso Però la unica maniera che tu hai per poter vedere veramente quanto è grande Dio Però la única maniera per vedere quanto è hermoso Dio esperimentarlo con, con la tua propria vita c'era una promessa nella parola di Dio promessa parola di questa promessa tu la puoi vedere nel vecchio testamento nel nuovo testamento. La ver nel, Viejo, nel nuovo testamento i versetti che abbiamo letto si riferiscono a Mosè Los que hemos leído se a Moisés. Mosè stava guidando un popolo un pueblo. però il peso era tanto Pero era molto pesato quindi Dio prende il suo spirito, prende lo spirito e lo mette su 70 anziani. Per questo Dio toma il suo spirito e lo pone su 70 anziani. Però due quella giornata non erano andati a, alla riunione. Però due di loro questa mattina non erano andati alla riunione. E erano rimasti nelle loro tende. E se avevano quedato in le E lo spirito cade anche su di loro che erano sulle tende. E lo spirito cade anche su di loro che erano sulle tende. E quindi Giosuè disse: signore ma due stanno... Uh, profetizzando e c'è lo spirito su di loro ma non sono qui e si, uno dice Moisés uh, però tutti stanno profetizzando osea il spirito sta sobre ellos però non sono qui e quando Mosè dice volesse Dio mettere il suo spirito su tutto il popolo? e quando Mosè dice ojalà Dio ponga il spirito su tutto il popolo probabilmente non se ne stava rendendo conto Giosuè Probabilmente Josué non si dava cuenta, forse neanche Mosè, però stavano profetizzando quello che doveva succedere, però che iba a cioè che lo Spirito Santo doveva essere sopra tutte le persone, o che sea lo Spirito Santo doveva essere sopra tutte le persone, Dio ci sta dicendo oggi, Dio ci sta dicendo oggi che siamo arrivati in un tempo. Un dove ognuno di noi deve sperimentare la presenza di Dio Ognuno di Dio. noi deve sperimentare lo Spirito Santo sopra la propria vita Cada uno tiene que Santo sobre vida. questo è stato profetizzato nel passato Esto fue nel Isaia 44, dal verso 1 al verso 3 Isaia is 44, dal versicolo 1 al versicolo 3 <cười> Ahora, pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esto es. 4. y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. ¿Vale? La que digo yo. Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29. Joel, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, en el que se habla que el espíritu vendrá sobre todas las personas. No somos más en el tiempo en el que el espíritu vendrá solo sobre algunas personas. Ya no estamos en el tiempo en que el Espíritu solo venía en unas personas. No estamos en el tiempo en que existe un templo en que tenemos que ir para encontrar a Dios. Ahora es el tiempo donde nosotros somos el templo ahora es el tiempo donde nosotros somos el templo donde el Espíritu Santo debe demorar sobre vida, donde el Espíritu tiene que demorar sobre nuestras vidas donde, tú debes Dios en la vida. donde tienes que experimentar a Dios en tu vida no es más el de la religión, ya no es el tiempo de la religión el de la es el tiempo de la relación y si tú quieres que tu vida realmente funcione tienes a experimentar a Dios realmente en tu vida realmente. Amén perché Dio è vivo come me e come te. Perché Dio è vivo come io e come tu. E non hai bisogno di andare in un posto per incontrarlo. E non necesitas andare in un lugar per incontrarlo. Hai bisogno di guardare dentro di te. Sino che tienes que mirar dentro di de te. Perché è lì che Dio vuole dimorare. Perché lì Dio vuole stare. Quindi questo era profetizzato nell'Antico Testamento. Questo era profetizzato nell'Antico Testamento. Però anche nel Nuovo Testamento, Gesù ce lo dice. Però non ce lo dice. Non lo... Nos lo dice Jesús en el Nuevo Testamento. Passano diversi anni arriva un giorno Giovanni Battista. Passano molti anni e si arriva Juan il Bautista. E Giovanni Battista inizia a predicare un ravvedimento. E Juan il Bautista empieza a predicare um, rave... un. Arrep arrepentimento. Arrepentimento. Perché se non ci ravvediamo, non possiamo avere una relazione con il Signore. Si no Perché no una con Dios. Questo non è molto eh, popolare oggi. E non è molto popolare in questi giorni. Tutti dicono vabbè, Dio è amore, alla fine fai tutti i peccati che vuoi tu, tanto alla fine Dio ti salverà. Tutti dicono, buono Dio se amore se to lo che quieras, tutti i peccati che quieras, perché Dio ti salverà. Però questo non è quello che dice la Bibbia. Però non no è quello che dice la Bibbia. La Bibbia dice che noi ci dobbiamo pentire dei nostri peccati. La Bibbia dice che dobbiamo nostri peccati e cambiare la nostra vita. E cambiare la nostra vita. Come ti può Dio benedire se tu continui a vivere una vita nel peccato? ¿Cómo puedes Dios bendecirte si sigues viviendo una vida en el pecado? Y esta era la que predicaba Giovanni Battista. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista. Mateo 3.11 Mateo 3.11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado, yo no soy digno de llevar. Es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando Giovanni el Bautista se habla de Jesús... Quando Giovanni Battista non sapeva di Gesù. dice che lui verrà e ci battezzerà con lo Spirito Santo e col fuego. Con el Espíritu Santo y con el fuego. Non solo con lo Spirito Santo. Non solo con el Espíritu Santo ma anche col fuoco, che también con el fuego. Che cos'è questo fuoco? Que es fuego? Questo fuoco è la passione che deve ardere dentro i nostro cuore, Este fuego es la passione che tiene que arder nel nostro corazón. La domanda che ci dobbiamo porre questa mattina è: La pregunta che tenemos que hacernos esta mañana è: es, Ma veramente del cuore noi desideriamo Dio? Realmente deseamos en nuestro corazón Dios? Veramente nel nostro cuore abbiamo fame e sete di Dio? Realmente en nuestro corazón tenemos hambre e sed de di Dios? O solo stiamo cercando la soluzione al nostro problema? O solo buscamos la soluzione a nuestros problemas? Gesù disse in Luca 12,49 <coughs> Fuego viene a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Jesús viene a botar fuego sobre la tierra. Fuego viene a echar en la tierra. Pero no es el fuego del juicio. Pero no es el fuego del juicio. Como dicen los discípulos. Como dicen los discípulos dicevano un giorno di disserà Signore diciamo che arriva il fuoco dal cielo e li brucia tutti quanti ah Signore diciamo che arriva il fuoco del cielo e li a tutti non era questo tipo di fuoco non era, era l'amore e la passione per Dio era la Dio. era quel fuoco che deve bruciare sull'altare del nostro cuore era quel fuoco che deve chiama nell'altare altar del nostro corazzo quel fuoco di amore e di passione per Dio quel fuoco di amore e di passione per Dio tanti cristiani hanno avuto questo fuoco quando hanno conosciuto il Signore. Però lo hanno perso. Pero lo Perché hanno preso una religione al posto di una relazione. Perché una, una, no una Però Dio questa mattina ci sta ancora dicendo: Pero Dios esta está Che noi dobbiamo tornare a cercare Dio con tutto il nostro cuore. Que que a a Dios con todo dobbiamo cercare Dio con tutta la nostra forza. Que a Dios con toda Perché se tu cerchi, Porque trovi. Porque si lo buscas, lo encuentras. Si tú quieres, recibes. Si pides, recibes. Y si tú buscas, ti verrà aperto. Si tocas, te abrirán. Veramente le siamo no assetati di Dio questa mattina. Realmente tenemos sed de Dios esta mañana. Veramente lo stiamo cercando con tutto il nostro cuore. Realmente lo estamos buscando con todo nuestro corazón. O si solo la soluzione al nostro problema. O solo queremos la solución a nuestro problema. Oggi va molto di moda Babbo Natale. Hoy va mucho de moda Papá Noel. Una volta era verde di vestito, poi adesso lo hanno fatto rosso. Una eh? vez era verde come vestito e ora è rojo. Che uno lo cerca soltanto il 25 dicembre per avere il regalo sotto l'altro. Que alguien solo lo busca il 25 de dicembre per avere il presente sotto l'arbole. Tutto il resto dell'anno, papà l'anno papà noel non serve per nulla. E molti pensano a Dio come papà noel. E molti pensano a Dio come papà noel. Quando hanno bisogno di qualcosa lo cercano. Quando necessitano algo lo buscan. Però dopo si dimenticano di Dio. Però poi se olvidano di Dio. Lo stiamo invece veramente cercando. Però lo stiamo realmente buscando. Non per quello che lui ti può dare. Non per quello che ti può dare. Ma per quello che lui è. Sino che que per quello che è. Se tu hai una coppia, una pareja. Se tienes pareja. E lo cerchi soltanto per avere dei soldi. E solo buscas per avere dinero. Questo è amore. Questo è es amore. Oppure se tu hai una, una coppia. Una pareja. Es soltanto lo cerchi quando ti serve eh, qualcosa di tuo. Y solo lo buscas cuando necesitas, necesitas algo tuyo. Questo è es amore. Esto es amor. E quando noi cerchiamo Dio solamente per i fatti nostri. Y cuando buscamos a Dios solo por nuestras cosas. Questo è amore. Esto es amor. Come ti sentiresti tu? Cómo te cómo se te sentirías tú? Se le persone ti cercassero soltanto per avere qualcosa da te. se le personas solo te buscarono para tener algo de ti. Ti sentiresti sfruttato? Ti sentirai usato? Come ti sentiresti? Como te e come si sente Dio? E come si sente Dio? Per le persone che solo lo cercano per avere qualcosa. Per las personas che solo lo buscano para tener algo. A volte tu puoi ascoltare le preghiere di qualche cristiano. A voi escuchati di un cristiano. Mi sembrano la lista della spesa. Ma essere il listato per la compra. Signore, voglio questo, voglio questo, voglio questo, voglio questo. Signore, chiedo questo, questo, questo. Ho bisogno che tu mi guarisci, che tu fai questo, che que tu mi piacciono. Necesito che mi sanes, che que mi questo, che que mi hai questo. Però non vedo mai in queste preghiere. Però non vedo in queste oraz Signore, perdonami che ho peccato. Signore, perdonami perché ho peccato. Vi ricordate che Gesù ci parla di una storia? Os que Jesús nos habla de una di due persone che erano al tempio. E uno diceva: sì. Signore, grazie che sono questo e sono quello. E uno diceva: Signore, grazie che sono questo e quello. E che non sono come quel povero disgraziato. E, che non come pobre disgraziato. e quel povero disgraziato lì stava pregando: e pobre lì stava orando. Signore, perdona i miei errori. Signor, Stiamo veramente cercando Dio? E stiamo realmente buscando Dio? Per quello che Lui è? Por lo che è? O lo stiamo cercando per quello che Lui ci può dare? O lo stiamo buscando per quello che Lui ci può dare? Veramente nel nostro cuore c'è il desiderio di Dio? Realmente abbiamo questo desiderio di Dio? O solamente è una religione? O solo è una religione? Gesù disse Giovanni 4, dijo in Giovanni 4.10 Gesù dice in Giovanni 4.10 <coughs> eh, respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. viva. Agua viva. ¿Qué le, la hoy? ¿Qué le falta a la iglesia hoy? ¿Qué le falta a tu vida hoy? ¿Qué le falta a tu vida hoy? ¿Cosa estás de ti? ¿Qué estás buscando de Dios? C'è una storia molto bella che è di una, di una sorella. Ha una storia molto bella di una hermana. Si chiama Amy Simple McPherson. Eh. <ride> Amy Simple McPherson. Si chiama Amy Simple McPerson Che è la fondatrice della chiesa quadrangolare. Che è la fondadora dell'iglesia quadrangolare. Ed era un tempo in cui iniziarono a verificarsi i battesimi dello Spirito Santo. E' il tempo in cui a a verificarse los bautismos del Espíritu Santo. Hablamos de los primeros años del 1900. En el que se sentía en la Street que las personas venían bautizadas. Y le cuenta de cómo estaba la bautizada del Espíritu Santo di come fu per Santo perché dice che in questo periodo la gente pregava 24 ore al giorno per cercare lo Spirito Santo perché dice che in questo periodo la gente orava 24 ore al giorno per cercare lo Spirito Santo e quindi tante persone finivano di lavorare de e si mettevano a pregare tutta la notte per ricevere il battesimo dello Spirito Santo e stavano orando tutta la notte per ricevere il Battismo dello Spirito Santo. Del Santo però lei non poteva Pero perché no podía. era uh, giovane, molto giovane perché era molto joven e doveva ritornare a casa a casa. E quindi i genitori non volevano che lei studierà tutta la notte fuori. No la e quindi lei si mise a pregare. E si a orare per poter pregare. Per poter orare. Non so se mi avete capito. Non so si intende. Lei si mise a pregare. Se puso a orare. Per poter pregare. Per poter orare. E quello che successe è che arrivò una tormenta di neve così forte? E lo che passò è che vive una tormenta di neve tan fuerte che lei quella notte non poté tornare a casa. E quindi tutta la notte si è potuta mettere a pregare e tutta la notte orando per cercare il battesimo dello Spirito Santo. E la mattina l'alba fu battezzata. E la mañana al fu battezzata. Pensate quanto era la fame di Dio di questa donna. Immaginate quanto grande era l'amore di Dio di questa donna che non la facemano pregare che non la deixavano orare e lei pregava per poter pregare e lei orava para poder orar. per poter orare per poter rimanere una notte intera a pregare per stare una noche entera orando per Dio para Dios. perché desiderava sì. di più di Dio perché desiderava di più di Dio molte volte le persone veces las personas. se la riunione dura 10 minuti in più se la riunione dura 10 minuti in più iniziano a muoversi e ad andarsi e a irse perché si scoccia? Perché si aburre. Però con che fame tu sei davanti alla presenza di Dio? Ma con che hambre stai davanti alla de presenza di Dio? A Giuse Street. A Giuse Street. Dove ci furono tanti battesimi di Spirito Santo. Donde vieron molti battisti del Spirito Santo. Tutta la notte pregavano il Signore. Toda la notte oravano al Signore. Si dice che... Eh, eh, il Signore, il pastore della, della chiesa. Ah, di Si dice che il pastor della Iglesia. Seymour si chiamava quando pregava si metteva con la testa dentro una cassetta quando orava si ponia con la cabeza in una caja per la vergogna davanti a Dio del proprio peccato per la vergogna davanti di de Dio del peccato e raccontano persone non convertite, non di convertiti. e persone non creyenti contano che due o tre volte hanno dovuto chiamare i bombieri che due o tre volte hanno dovuto chiamare i bombieri però quando arrivavano i pompieri non c'era il fuoco però quando arrivavano i bombieri non c'era fuoco perché loro vedevano che la, la struttura stava piena di fuoco. Perché vedevano la struttura senza fiamme. Però non erano le fiamme naturali. Però non erano fiamme naturali. Erano le fiamme dello Spirito Santo. Erano fiamme spirituali. Abbiamo veramente fame di Dio. Tenemos realmente hambre di Dio. O è solo una religione. O solo è una religione. Prima andavo alla Chiesa cattolica, Antes iba la cattolica, adesso vado alla Chiesa Evangelica, vado perché ci sono le canzoni. Anche se il pastore è un po' antipatico ci vado lo stesso. Anche il pastore mi cava un po' male, però uguale. Abbiamo cambiato religione, hemos religione. O abbiamo incontrato Dio. Hemos a Dios. Se tu stai cercando un'altra religione, religione, rimarrai deluso. Te vas a quedar desilusionado. Porque la religión no te puede ayudar. Porque la, la religión no te puede ayudar. Pero si esta mañana entiendes que debes encontrar Dio, que que a Dios, y no es que lo 20 anni fa y va bene così no es que lo encontraste hace 20 años y está bien así. No, no, cada día tú debes encontrar a Dios. Cada día tienes que encontrar a Dios. Allá empezará una relación con Dios. ahí empezará una relación con algo e la tua vita cambierà e la tua vita cambierà abbiamo veramente sete quando sono stati battezzati di spirito santo gli mm -hmm. apostoli quando gli apostoli sono bautizzati di spirito santo Gesù gli disse una cosa Gesù gli ha detto qualcosa Acti capítulo 1, Hechos, capítulo 1 versetto 4, versetto 5 versículo 4 e 5 E stando juntos les mandò che non si fiorano di Jerusalè ma che sperassero la promessa del Padre la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de unos muchos días. Cuando Jesús le dijo esto, le dijo que tenían que esperar, eran más de 500 personas. Más de 500 personas, Jesús le dijo que tenían que esperar però quante persone c'erano sull'alto solare? però persone arriva? solo 120 120 e altri 380 dove stavano? i 380 dove guardate che non era facile aspettare per quasi 50 giorni mira che non è facile aspettare per quasi 50 giorni in una stanza in una a pregare a orare Tutta la giornata. Tutto il dia. E qui dicevano: molti giorni. Non era facile. Non era facile. Solo 120 ce l'hanno fatta resistere. Solo 120 resistirono. Gli altri 380. Los demás 380. Ma che vuole questo Gesù? Che quiere essere Gesù? Perché non mi può dare quello, lo Spirito Santo subito? Non me lo può dare rapido e non può venire anche a casa mia e mi battezza non puoi venire a mia no venir a mi casa e mi bautizzare perché devo stare lì ad aspettare? perché devo stare lì a aspettare? però Gesù aveva detto rimanete lì e aspettate però Gesù ha detto tenete che quedaros lì e aspettate quasi 50 giorni 50 giorni a perché dovevano stare lì quasi 50 giorni ad aspettare? perché hanno dovuto stare lì quasi 50 giorni a aspettare? perché Gesù doveva vedere chi veramente aveva fame e sete di lui perché Gesù aveva di vedere chi tenía hambre e sete di Dio. E' lì che lui si è fatto conoscere. Allì si è fatto conoscere. A Pentecoste. In Pentecoste. E è arrivata la risposta. Llegò la risposta. E la domanda è? E la pregunta è? Veramente abbiamo fame o abbiamo sete? Realmente abbiamo hambre e sete? Veramente abbiamo questo desiderio di stare con Dio? Realmente abbiamo questo desiderio di stare con Dio? Lo stiamo veramente cercando con tutto il nostro cuore? Realmente lo stiamo buscando con tutto il nostro O solo stiamo cercando la risposta al nostro problema? O solo buscando la risposta al nostro problema? Abbiamo bisogno di Dio? Necessitiamo di Dio. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo? Necessitiamo dello Spirito Santo? Ma non per quello che Lui può fare, Pero no por lo que puede hacer. per quello che Lui è. Sino que per quello che è. Un pesce non può rimanere senza l'acqua. Un pez no puede estar sin agua Una persona no puede estar sin respirar, no estar sin respirar. Y, un no estar sin y un cristiano no puede estar sin Dios E un cristiano può stare Dio. Noi siamo stati creati per con Fuimos creados para vivir con Dios. I peces stati per Los peces fueron creados para estar en el agua. Si tu lo togli del il pesce inizia a sbattere. Se lo dall'acqua empieza a muoversi. Y después muere. Può fare quello che vuole lui. Può fare che vuole. Può saltare. Può saltare. Si può sbattere quando vuole lui. Può muoversi come quiera. Però alla fine morirà. Però al final va a morire Perché è stato creato per vivere insieme con l'acqua. Perché fu creato per stare nell'acqua. Tu puoi prendere un uccello che vola nel cielo. Tu puoi trovare un pharo che vola nel cielo. E se lo metti in un posto che è senza aria, lo poni in un lugare senza. Può gridare quando vuole lui. Può gritare quando quiera. Puoi sbattere i pugni sopra il vetro. Può rompere. Trattare di rompere il vetro e quanto sia. Ma dopo poco tempo morirà. Pero después de un poco morir. Perché è stato creato per respirare, per vivere con l'aria. Perché è stato creato per respirare e vivere con l'aria. E il cristiano è stato creato per vivere con Dio. E il cristiano è stato creato per vivere con Dio. Se tu lo togli da dentro di Dio, si lo de Dio, tu puoi gridare quanto vuoi tu. Quanto puoi gridare quanto vuoi tu. Puoi muoverti come quieras. Ma alla fine, spiritualmente morirai. Però, spiritualmente vas a morire. Forse il tuo corpo è ancora vivo. Chissà il tuo vivo. Puoi continuare a parlare con la gente. Puoi seguir hablando con la gente. Puoi andare a lavorare. Puoi stare a lavorare. Però, dentro ti sentirai morto. Però, dentro starai morto. Perché l'anima che noi abbiamo dentro, che por dentro ha bisogno di vivere insieme con Dio. vivere con Dio. Se tu togli Dio da dentro di te, Se tu dentro de ti, solamente ti rimane la carne. Solo te queda la carne. E la carne puzza. E la carne vuole male. E la carne pecca. E la carne pecca. E la carne non è bella. E la carne non è bonita ma quando Dio viene dentro la tua vita però quando Dio viene in tua vita dimora dentro di te dimora dentro di te. tu diventi il tempio dello Spirito Santo tu devolves te il templo del Spirito Santo e la gloria di Dio inizia a risplendere sopra la tua vita e <ride> la gloria di Dio venga a risplandecer in tua vita allora sarai pieno di gioia e starai pieno di gozo pieno di pace lleno de paz, perché Gesù è il principe della pace Jesús principe della paz. allora vedrai che Dio starà davanti a te allora vedrai che Dio starà davanti de a te facendo le cose o sarà dietro, dietro di te o detrás de ti. Proteggendoti. o camminerà a fianco a te o camminerà a tu lado guidandoti Cuidandote. perché di questo stiamo parlando Porque stiamo parlando di eso. che noi abbiamo bisogno di Dio que di Dios. perché senza di Dio non possiamo vivere. Sin Dios no vivere la domanda questa mattina è la domanda questa mattina è Stai veramente cercando Dio? Stai realmente buscando Dio? Perché solo chi cerca? Perché solo chi lo busca lo encuentra. Ora io non so come tu sei arrivato qui. Ora io non so sé come tu qui. Se con un cuore che sta cercando Dio? Si con un cuore che sta buscando Dio? Oppure con un cuore che magari l'ha cercato tanti anni fa e oggi non lo cerca più? O con un cuore che chissà lo buscò hace anni e ora già non lo busca? O forse stamattina hai cercato Dio e stai cercando di capire come? A più esta mañana que estás uh, estuviste buscando a Dios para entender cómo tener más de Dios. Yo no lo sé, so. yo no lo sé, Una cosa pero algo sé: yo, ho yo necesito a Dios. Tú, hay Dios. Tú necesitas a Dios. Noi Dios, nosotros necesitamos a Dios, y aquí está Dios esta mañana. Ahora, allora, a un momento: a pregar. Que no va a un momento para orar, queremos levantarnos. Saludamos también a las personas que nos seguen via internet. Y saludamos a las personas en internet.